Ci siamo occupati del, della realizzazione dei bassorilievi che rappresentano gli stemmi delle province abruzzesi. Eh, io e la mia compagna di corso in particolare ci siamo occupati di quella di Teramo. È stato molto ehm, bello partecipare a questo progetto sia dal punto di vista didattico in quanto ci siamo messi alla prova sul materiale eh, attraverso le tecniche classiche